Lavati il becco, Frettino. Questa notte scoprirai il mondo dei meme. Quest'anno! Non ti preoccupare, ci penso io. Preparati ad una nuova avventura dell'internet. Buonasera! Tutto bene? 130 saluta, Frettino! Oggi vado a Lidl, compro le figurine, gioco le macchinette, mi fumo una sigaretta... Eh? ultimamente solo su cose non cose Eh Stories, pubblica le tue foto, falle vera a tutti Oh no, Mark Zuckerberg ha aggiornato anche il tè al limone Ma che Willy presentano Frittino e papera